Ebbene oggi, ciao a tutti ragazzi, noi siamo Daniel <ride> e Marco 007 e siamo tornati su Super Paper Mario. Ah, le batterie sono scariche in eterno, però non ci possiamo fare nulla al momento. Ho ricevuto una breve nota dal mezzo, c'è stata una piccola insubordinazione. Oh uh, no! Secondo il suo rapporto, Mr. L ha preso iniziativa ed è andato in combattimento. La responsabilità è tutta mia, è stato un mio errore amministrarlo Amministrativo, Amministrativo e per prom uh, Capisco, disse il Conte Cenere Beh, quel che è fatto è fatto La profezia non si avvererà senza qualche sacrificio Beh, è morto Mr. L Ecco, ok, sì, ma c'è anche un aggiornamento su Mimi. Già, anche lei uh, se ne è andata Davvero? Il, il Conte Cenere lascerà sempre in me Di somministrare la punizione Ah, non è in sospensione. Cante, um, sembra diverso oggi. Nuovo monopolo? O è successo qualcosa? Nuovo monopolo. Ora vai. Oh non um, certo sì, ci vediamo. Giump! Che quel pixel fosse farfalla? No, no. No, è impossibile, non lo saprei meglio di chiunque, Arthur, sì, sì. È sempre così negano e poi ed è vero e, e poi io troppo tardi per agire, la profezia si è messa in moto e nessuno, nessuno nemmeno io potrei fermarla nessuno può fermarla ora oh. switch switch, switch. Dun Ok. Farfala. farfalla cosa avevi fatto? devo vedere frena la lingua blumi non vedi che... Sei stato giocato da un umano. Hai svergognato il mio nome e l'intera tribù dell'oscurità. E allora non mi importa, lei è tutto per me. Forse ti interessa sapere che non vive più in questo mondo. Cosa Cosa vuol dire? Questo è il prezzo che deve pagare chi rifiuta il proprio destino, figlio mio. Lei, no, non può essere. Oddio, che raffreddore. Un giorno capirai figliolo, gli uomini e la nostra razza non dovrebbero O Forse sì. Ma quale razza? Il pizza. Il Chi lo sa? Okay, è, eh, cioè, consiglia è la figlia di farfalla eh, con te genere? Ok, ora mi sa che dovevamo andare da me all'occhio per il cuore puro, giusto? Giusto? <sussurra> sì, sì, sì. Cosa hai detto? Da merlocchio? Uh, Smettila di non ti ascoltarmi! Ti ho detto in quel video di Star Alliance, non ti ascolto mai! Allora d'ora in poi non ti ascolterò nemmeno io. Ok. Patto? No. Ok. ti okay, faccio a saltare in aria questo bambino. Vai a vai dal conte merlocchio. Conte Merlenere. Ok, salve. Oh voi oh, oh, ritorno al vita e avete con voi il settimo cuore puro. Eh, no, <ride> Pensavo che fosse Mario. <ride> Beh, forse dovresti dare un'occhiata a Merlocchio. te una roccia in segno del mio amore per te, e Cosa cos'è? Voto ha consumato quel mondo e ha lasciato il cuore puro in questa stato. Mm. Ma quel cuore puro. Mm, non ho capito. Delicious. Non ho aperto la tipica energia di un colpo. mi sentirei già riscaldato, sarei morto, tipo un mini sole, una stella, anche se lo inseriresti in una colana dal cuore non avrò nulla da fare, giusto? Oh, ma allora come lo sappiamo? Voglio dire, come sappiamo tutti la distruzione? Per fermare la profezia, dobbiamo sconfiggere il conte che ha dato l'inizio a tutto. Ma per farlo sono necessari tutti e otti i cuori puri, come dice il profeta Suggi. Siamo trovati in e le battaglia. Quindi siamo per essere schiacciati? Telecomo si scarica di nuovo? Ah? Gli eroi senza speranza, come piangono? Le lacrime scorrono a fiumi? Hello! Oh, hai sentito la nulla? penso cosa ci fai? Oh, dati le notizie, non c'è un mondo in questo mondo. I il cuore. Già, purtroppo il vostro duro lavoro è stato vano. Vale. Dici davvero? Ma che soldi questo? È una storia. Sì, è così. Sì, ecco, ecco, è. Perché, ecco perché ho deciso di darvi un premio di consolazione. No! No, veniremo no! come Mr. No! L. Oh No! No! Consiglia e bombo, non sono non, non, non hanno paura di questo. Bombo non gliene frega niente. Cosa? È successo? Mario, principe Peach, Bowser! Mario! Salve! È semplice, sto distrattile. Ok, abbiamo fatto un piccolo taglio perché mi hanno chiamato al telefono, giustamente io mi sono dimenticato di abbassare la suoneria. E eh, niente, poi ne ho approfittato anche per abbassare un po' il volume visto che era troppo alto, non si sentivano le voci quasi. Eh, no, non, è, non è vero. E niente, ora riprendiamo. No, è vero invece. Tu giusto. sai chi sono, vero? Sono un tuo nemico, dimensio. Osservo il conte città. Come tutte le cose belle, anche questa è giunta al termine. Ciao! Ciao! Undy! No. Non può essere mai! No! E eh, fu così che farfalla morì <ride> ma è già morta farfalla è vero dove sei ciao. ciao oh no tu una faccia nuova racconta è la prima volta nel mondo di giù ahahah <ride> scherzavo qui non si viene mai <ride> no. salve io sono Mario Eh, si è detto non sai cos'è il mondo di giù <ride> scherzi vero? No, per dici, per chiaro. uno che non ha vite da perdere sei spiritoso, ti Chi è chiaro? Era una battuta! Oh, oh, oh, oh. Ok, abbiamo fatto un altro piccolo taglio ma non fai niente la vita. Così si viene quando si arriva al game over. Lo chiamano anche il mondo meno uno. No! Racconta, Come è finito quel tuo gioco? Come è finito il tuo gioco? Un fungo velenoso, un salto sbagliato oppure.. No, no, no, no, io sono male. Che dici? Non sei arrivato al game over. Wow. Questa no. è una vecchia. Buona questa ma è vecchia. Mi era la miglior forma di difesa, eh. Ma eh, sai bisogno di <ride> scambiare due parole con l'arrivo in interno. È l'essere più terrificante del mondo di tutti E questo la dice lunga, su lei. Non tanto. È la sovrana di noi Ombrex. Sì, loro sono Ombrex e mi sa che hanno pure una carta loro. Sì, no. Però no, non sono No, medici. no, no, carta no, no. Sì, hanno una carta. Siano due carte. Catto. io ho disegnato di grappiare faccio che sei al game over nooo! indietro ok perfetto quindi noi siamo morti siamo al mondo di giù e io sono lì come ti trovi gioco se sei stanco immagini barzine di quella ti farà recuperare energia se ti senti bene però non c'è la gioia da fare una montata eh sì mi fa recuperare vita gigi <ride> se quel mini goomba non fosse sbucato mentre saltava su quella piattaforma o oh, hai sbandato i loro, sei finito su quelli spuntoni e hai fatto game over, vero? ma che razza di saltare pensi che sia? saltatore pensi che sia, ho superato gli spuntoni e anche facilmente e poi bam, ho trovato l'abisso senza fine. stiamo parlando di super mario bros 3 il mini-gomba, i blocchi, il volo, e eh, vabbè, il resto il burro non è salito tutto. Oh, si vede proprio che si muove da queste parti. Ti do un paio di dritto. Il fiume stige. stige. E più avanti. Fai molta attenzione a non caderci dentro. <coughs> si dice che ci vivono fantasmi che tra tre, scinno sul fondo e non ti fanno salire. Okay, Salve, okay, io sono Mario. Salve, io sono Mario. Cosa? Vuoi sapere cosa succede agli ombrex che ci cadono dentro? E' la figlia dell'altro gioco, finiscono oltre oltre gioco. Ora bene. Oh no, in no. 3D. Questo sì. Oddio. Beh, Adana. beh, dai. Io sto ancora masticando la gomma. E sto cercando di fare il più rumore possibile perché non devo entrare. Ok. Ok, allora... Qui c'è sul tubo tubo. Ah, è vero, non siamo abbastanza alti. Bidu, bidu, What the hell? Letteralmente, ma che diavolo. Oh, ma è infelice. Chissà se in questo giro incontrerò qualcuno di speciale. Un principe della leggendaria molto starà già struggendo la voglia di incontrarmi. Presto, mio amato, corri Ciao, cuore puro! dimmi cosa ti induce a fissarmi in cota modo cotale è tipo una parola che non si usa da almeno un 200 anni prima. O forse hai detto che sognavo di vedere un ciccione con i baffi e <ride> ehi non si tratta così un po' di in minuto, effetti no. può dire solo questa cosa perché prova a switchare non in quel senso switchare il personaggio siamo morti insieme però Peach e Bowser non ci stanno e non abbiamo nemmeno i pixel. Eh sì, vabbè, perché loro non c'è... Nemmeno protezio. Vi rendete conto che è brutta cosa? <ride> non abbiamo protezio. Vabbè, uccidi quel tarcosso. Non si può, è mortale. Non vedi? Io prenderò il percorso difficile. Veramente mi sarebbe quello facile. No, alle sfide anzi mi sa che l'unico percorso fatti siamelleo sì? mm qui c'è un tubo non lo sfondo no no sarà più avanti no ok perché ti sei fermato? perché volevo aspettare che, <ride> che si toglieva vabbè lascia stare in principio non è niente. ok, eccoci Un Super Fungo shake uh. Super Fungo Snake ce la faccio uh, grazie Super Fungo shape. Snake let's go no no no non entri in tubo. Ah tubo adri eh, tanto è una come le uh -huh. pure quella ti ha mangiato come la quella la porta dello spazio ti ricordi? Nel livello 4.3 3 c'è il spaziale uh, boh. Ok Se non mi vede Se non lo vedo lui non può vedermi Lui è inferno vede un maschio Ok comunque Piccolo spoiler Quel personaggio lì sul tubo okay, Che ci ha chiamato ci ciccione con i baffi E non si fa così Mario di mezza età, ma lui non deve essere fisso, lui è un grande eroe. Amma ha maltrattato suo fratello Luigi per anni e anni, ma è comunque un grande eroe. E poi è morto. Appunto. Vabbè, comunque sarà molto importante per... per il resto di questo mondo, quindi... niente altri spoiler. Ok, lui! Questo è il fiume Stige, in, in esso scorre il pianto di secoli. Di pescatore! I peccatori, non sì, di peccatona! No, no, no. Dammi quattro monete, ti traghette alla sponda. Ok. No, no, mi no. Ne ha presi due. No. no, non è vero. Grazie, partiamo subito. Yeah. No. Ok, no. comunque questo uno è il più ex perchè perché non avessi capito. E se ci cadiamo dentro non si muore, come, dico, come dicono mi dicono gli ombrex ma uh, si va qualcosa eh, ma è inquietantissimo lo stesso penso che lo faremo più tardi però sul fondo c'è una... è la carta. seconda volta che verremo qui mm. sul fondo comunque c'è una carta rara mi sa si va ma ora non la possiamo prendere perché ci serve un personaggio ciao o Bowser o Peach no dove vai? <coughs> <coughs> vado alla deriva da solo, guarda vlu vlu vai nella porta, vai avanti it's a go ok, no. vediamo cosa c'è di un ombrex ciao ombrex sei venuto a chiedere della vigilia inferna un no. in risponso sulle tue male fatte in vita? No. credimi, se scopri che ne hai fatte tante soffrirai pene infernali Ovviamente se decidi di non incontrarla, non puoi proseguire Incontrarlo oppure non proseguire Questo è il dilemma, scegliere il demone o il game Mmm, mi sa che scelgo la vita No, sai com'è? Ok Diamo lenti Sì, non sono Dio. dei mici, sono... Sì, lo so Dimone. Dimone. Che Sarebbe tipo Simone vabbè. No, d -mon. No Demon. Sì, vabbè, però in inglese è Demon, Qua è Dimone. mone allora. L'ho italianizzato, basta. Salve, esatto. come stai? Bene? Mi fa piacere, sono Dimone. intraprendente e servitore reale. Puoi vedere la girarlo, dati una mossa e molto impegnata. Ecco un consiglio, lei sa tutte le brutte cose che ha fatto prima di modo. mi Aiuta a fare parte del. De, la parte dell'eroe non è il caso. Ma io sono un eroe! <ride> ok, Mario si sente molto screditato. Se ti sei comportato bene in vita andrai al mondo di su. Si dice che sia un bel posto. Mi sembra proprio che tu emani virtuosità, sono sicuro che ci affurirai. Dovresti andare a parlare subito con la regina Ah, grazie. Non mi avvicinerò oltre perché lì c'è la regina. Ah, sono occupatissimo, Blair, mi sento superato quando lavoro. Lo giuro, sono così occupato che non ho tempo per, per pensare, mangiare o dormire. Però eh no, nemmeno per parlare, quindi sei zitto <ride> Che <perché> lavoro fanno? <coughs> Niente. Sono lì a parlare. Appunto. Accidenti, mi tocca drogare il fiume Stigio, dove il <ride> <ride> fiume no. Okay. Una seccatura, ma si deve più fare. Spesso gli ombre ci rimangono impantanati. Devo ripulire loro il loro cadavere. Ok, ecco la regina Non è tanto paurosa. Perdi. Ok, ora è paurosa. Non esiste la regina. Spoiler. <ride> Salve! Che cosa ci fai tu al mio cospetto? Io sono la regina del mondo di più, sovrana di coloro che arrivano al game. Oh yeah! yeah. Eh, sì, sì, lo so. Qui vengono giudicati i peccati che hai compiuto nel tempo speso fra i se questi risultano reggeri conquisterai le gioie del mondo di su. In caso contrario. Soffrirai per l'eternità fra i perdenti come te. Oh, e ora vediamo il tuo peccato. Oh, mm? Sembra una strana energia. Hai per caso portato qualcosa di strano al mondo mm. di giù. Mm, ho portato un po' di cacca di pantalone. <ride> Questo cos'è? No, <ride> no, non può essere. Come, come potuto. Anche sei in cattive condizioni mi riconosco le mani il cuore pure. Tu sei. Eh, cosa è successo? Un attimo, miscola il telefono. Scusa, devo rispondere. Ciao, tesoro. Cioè, eh, ieri sì, sono uscito con quella. No, niente di che. Vabbè, tu sei andata al party ieri. No. Ok. Che cosa c'è ora? C'è cioè, Grande. Lo sai che sono a lavoro? Eh? Farfabia è sparita. Oh lo capisco. Certo, me ne occupo io. Ciao. Oh. Perfetto, proprio quello che mi, mi ci vuole. Sono già accolto di personale. Cosa posso fare? Ehi! Ci sono io, il zami Mario. Oh, forse tu mi puoi aiutare. De. Hai presente quella telefonata che ho appena ricevuto? È a gran birra nel mondo di su. Oh, Mario incantato intanto. Mi piacciono le sopracciglia della regina, anche quella corona alta tre metri. Uno dei nibbis è sparito dal mondo di su e lui mi ha consentito. Non posso abbandonare i miei doveri al palazzo. e eh. Tutti i demoni sono occupati. Questo sono. Questo sarà compito tuo. Cercherai questa persona dispersa in mia vece? Sì. O oh, si sì, dirmi di no? <ride> Sai quale fato aspetta chi resiste all'inferno? Te lo chiedo di nuovo. Andrai a cercare i ninbi, ninbi in mia vece? No. Sì. Oh, grazie mille. Scusa se ti do questo onere. Ma ho proprio vi sono il Nome di Ninvi. L'esperto è farfabì ma tu come li chiami? salve, io sono Luigi ma dimmi ma forse posso custodire il cuore puro a me? mentre tu sei impegnata a cercare? no! mi ha rubato il cuore puro no no no no no no no no no darmi no no te lo no quando tu porterai no no no no di no no no no mi è giunta voce che qualcuno è caduto nel fiume Stigio. Ti dice che sono un tipo vestito di verde. Ti Quindi non può trattarsi di farfallino. Ah, io pensavo di sì, guarda. In ogni caso ti suggerirei di dare un'occhiata lì. Qualcosa. In effetti pure Mister L è morto. Potrebbe essere Mister L. O no? Non lo so. Sono allora, tutti e due verdi. Secondo me Mister L, perché Mister L è stata a morire nel stesso mondo nostro, quindi sarà da qualche parte qua. E, no, ah, e, poi, no. e poi Luigi è morto nel secondo capitolo mentre il mistero è morto proprio no vabbè lascia stare questa chiama per la porta si sì, canali sotto al film spero di sottacciare con cura tutta l'aria si sì, si sì, Ciao. Come... no ciao <ride> eh, <ride> no? corri corri Mario usa <ride> il potere <ride> di Wario <ride> che ti ha donato <ride> che ti ha donato Wario ma il potrei non dà niente a nessuno. Ok, ora. Jump! Giusto? Sì. Eh.. eh no, Serviamo prima Mr. L. Ecco, queste sono le cose più sterificanti eh. che esistono nel mondo di giù. Eh, mi fa paura, corri, corri. Sentite la musica. E l'acqua. Meno male non stanno in 3D. No, stanno in 3D. No, non stanno Però in. Queste non stanno in 3D. Ok. Ok? Dovremmo essere al sicuro. Mio okay. dio. Quindi non ci serviva il personaggio, ci serviva la chiave. Ah. Uh -huh. Lo scordate. Eeeh, vai via! Vai via! Dove devo andare? Io vado qua si può andare qua, vai andare spingi! sai quella meccanica che si usa in Mario e Luigi... Eh, no! nel centro di no. Bose quella che si mette l'acqua si toglie l'acqua sì. quello devi fare l'idraulico praticamente chic ciao! Mm. ciao io sono Mario ciao! ciao! mario io sono ciao! no uno no bravo eh, Br Br Br a me non lo dico eh. e comunque non l'ho fatto se non si sarebbe potuto fare in un diverso dice cura vola il blocco no, no. e non vola muove no. come ogni comune mortale ah, aspetta le mani sono invincibili si si Ma... che si può usare bombo Pizza. però non è non hai bombo, non hai niente. Manco consiglia, non me ne sono Mmm, What should I do now? Semplice, svolta. No, no di qua. <ride> ah, non mi seguire, vi ho già detto che siete inquietanti. Ah. Oddio, no, no, no. Non no, no, è una salta del coso con le stanno, mani in 3d stanno pure in 3d ok allora ci sono le mani in 3d che devo fare non puoi fare niente devi togliere l'acqua colpire il blocco ah no muoiono le mani con l'acqua senza acqua se sì, io come torno i mani non hai visto che quella lì non è morta bisogna andare lì Viamo qua, scontro. No, ma tu ti sei fermato lì, bisogna andare avanti. Tu mi hai fatto credere che non c'era altra via. Invece c'è. Era. <ride> Era tutto parte del mio male Non è vero. Push, push, don't push. Pull. Salve. La mano si incastra nel muro per un secondo. No? Vabbè, sono detto... Ya! Yeah. Tu <ride> vai in 3D! Ya! Yeah. Vai in 3D! Luigi, vai in 3D! Mario! Luigi! Oh, una scuola! Mister L! Che diventerà il nostro alleato! forse no! Non spoiler! Cosa cacchio no. bisogna no. fare? Ah, ok! 3 d 3DS. Ah, that's you, signora Perfect, now we can turn off the water Hello, it's me, can you please shut down? Thank you very much I was going to finish my play No, non devi, fare, andare, devi andare indietro. Oh, come on. Serious? no, no, no, no, no, no, no, you no, no, no, no, no, ok sei sì, già andato vedi? non devi andare lì però ah no ora, vedi che hey, sono morte le mani ora uh, o il tubo o nella grotta vai prendere il tubo nella grotta quale grotta? porta hai detto grotto porta hai detto grotto ok 3D yeah, moltiplici soldi sono tipo ma non moltiplici blocchi un cacchio si fa la penna. Oh mio dio, e io li prendo normalmente. Ah. Ok. <ride> no! <ride> la delusione! Ma è più difficile. Le lascia stare, ti, ti sei già arrivato. le prendo normalmente hai lasciato una monetina Shada non fare il 100% prendere tutti i soldi non si fare il 100% questo gioco sì perché i livelli si possono rifare benissimo ok thank you vai indietro indietro ma non mi cura indietro in palla tarocca Arta di Menzio! Oh, tanto, tanto. Sì, di Menzio, proprio oh, di Menzio! <ride> la carta di Menzio è rarissima e si trova solo nel... Mm. No, non la voglio su questo. Oh, è Luigi! Mm. Perché questo tema? Mm. Ma come è fatto a finire in questo posto arrogante? Ricordo di essere stato preso e tiro a finire il conto poi, e poi lo eh, finire. Ah, e... Salve! Sei alto quanto me lo sapevo! Eh... Oh! Fratellone? Sì! Eh. Fratellone? Sì! E birra, mi sei mancato, fratellone! <ride> salve, io sono Mario! Ma cosa? No, non ti ricordi come mi chiamo? No, Dove siamo sì. esattamente? Ma non lo so neanche io, ho detto pure. Okay. Siamo nel mondo di giù, la terra dei giochi finiti. Finiti! Finiti! E cosa stai dicendo fratellone? E Cosa significa tutto questo? Sì. Salve! Ok, ok, ciao! Uh, mm. Ah, ho finito! <ride> <ride> Quindi anche io sono arrivata al game <ride> over. Che disetta! certo perché uno. quando muore tipo va nel mondo nel mondo inferiore dice cioè, che disdetta non è che non è che si mette a implorare qualcuno eh, a piangere tutto il tempo no che disdetta Maledetto. peccato maledizio non ci voleva più riscagnazione contoceno deve avermi fatto fuori anche me no deve avermi fatto fuori. tutti prima o poi esauriscono le proprie idee non è vero che si fa salve io sono Mario Carfa B? Stai cercando una certa K? No, ho detto che sono Mario. No ho idea. Ho un bel po' di tempo libero. Ora che non gioco finito. Luigi si è unito al gruppo. Mario! Quando lo usi tiene premuto in basso per rilasciare un potente Mario! <ride> ok. Ok, vai. Il super stato è perfetto per raggiungere altre sporgenze. Può attaccare i nemici in alto. E Luigi è perfetto. Luigi! E non provo giù di corda, fratellone, ma anche se voglio di studiare. Questo è un lavoro per Luigi! Luigi! Orio! Ecco qui, poi potete premere anche due a mezz'Arra. Così potete raggiungere qualsiasi posto. Guardate, ora Luigi vola e poi jump! Però l'unica pecca di Luigi è che è scivola. <ride> ah ah, ah. Luigi, Luigi. Luigi va in 3D! Oddio, Luigi! Che è un no? Robin! No. Perché deve fare sempre tutto male? <ride> Luigi è, è uno dei personaggi più belli che siano mai esistiti. Ok, inoltre senza Luigi non possiamo tornare su Luigi. Ah, Luigi, Luigi non ha il doppio danno. Solo il suo superstar salto al doppio danno. It's a secret! No! Ok, now let's go back! Mario! Sì, Luigi! Mori! <laughs> sì, Luigi! Zi, padrone! I zii. Only! I zero! Andare indietro! Devi usare Haha! Oh ha. Luigi! Non dice ha ha, dice ha! -ha". Vabbè, è più bello. No, ah, non è no. più bello, è più fastidioso. Ya, io, ya, io. Che noia. Wow, Luigi Hart. Ya, yeah, io. Vacuuming. Vuoi oh, fare il... Cioè... Eh, usare la spira a polvere ah, oh no, cioè ci ti 37 ore de ah minuti. bene dopo aver fatto il salto Luigi lo può non può montare che bello però posso fare così ah lo stesso non può montare cioè vabbè la l'ha generata stagione no tutto scuro via <ride> aiuto che poi non male come fare un Mario! Luigi Fears Ghosts! Mario, where are you? Mario! Perché vai lì? Devi andare un'altra parte! Nooo! Guardate come salta in alto! Questo è, questo è un delfino, non è Luigi! Jump! It's time to jump up in the Luigi! Su, su Luigi! Ow. Ah, davvero? Eh, dove. come ci arriviamo soprattutto? Eeeh, I know it, Mario! Anch'io lo so, però dobbiamo andare indietro. Oh wow, well, Mario! Ma all'indietro ti ho detto! Non, non lì! How do I get up there, Mario? Non puoi farlo! Mario! Thanks, so. ah, non puoi farlo! E yes, sai che? Go Luigi, I choose you! Yeah! Basta! Hai provato almeno ad entrare nel tubo! Oddio. Oh, yeah! <ride> I did the Luigi! Not cut! A ah, Luigi non si può passare! Come Bowser! Però si può cartucciare che. È... Ai ah, yeah. Oh mio dio! <ride> No! Luigi vola come una piccola fogliolina d'inverno d'inverno? <ride> sì, d'inverno ok problemi? le foglie non possono volare da autunno uh, si sì, devono volare da autunno ok let's go <ride> <ride> <ride> verso l'infinito e oltre <ride> Luigi si spazzetta lo spezzatino di Luigi No! <ride> tanto Luigi lo può raggiungere <ride> <tose> <tose> no, ci saremo noi! Oppure usi Wee My hand! Jeewee! Jewish! 3D! esperienza <tose> <tose> grande, Non c'è niente. Niente, niente in 3D! Oh, no, devo ucciderlo. <laughs> Esperienza gratis. Ah. Let's go Mario. Oh no, Mario, what should we do now? Luigi, ah ah ah, Luigi, I think you should shut the freaking up. Okay. It's Jules, Luigi. Luigi is full. Oh yeah. yeah! Oh comunque casualmente in ogni mondo in cui si incontra un personaggio, il miglior personaggio da usare è, è proprio questo personaggio. Ah tipo Mario con Dracar e coso, tizio. Colpito. Mario? Con Dracar, Draco, come cacchio si chiama? Dragonite. Sì, giusto. Uh, Piace con Mimi. Oye. Oh yeah. Come avete visto anche colpestandolo dopo aver, dopo aver fatto il super salto, fa il doppio degli anni lo stesso. Hai eh notato? Sì. Eh? che non ha molto senso? In che senso? Non capisco Ok, allora. No! You should die, Mario said Yeah! eh, yeah. eh! Yeah. Hai yeah. sprecato tempo. Stavo dicendo, Bowser con Gino leone, Ok! Bowser non ci niente con Gino, okay. no, no, è... È con Gino Sì, è oh. molto utile Bowser. Non è vero. Bowser fa schifo, come Gino <ride> Leone eh Luigi con qualcuno che oh, yeah, troppo incontreremo una Luigi, Luigi, Luigi no, è in 3D what can Luigi do? fai hahaha. Ha, ha. Oh, ha no con Luigi no no si sì. ma a che devo Perché andare? perchè rientri? vai avanti ma allora dove devo andare? comunque pure sei batteria su start ah non, la non lo sapevo allora ha fatto bene ho Oh no! Come here! Dove Coward? Oh mio dio! Sempre solo un danno! Sei uno schifo! Devi. devi perire! Tropaglion! Oh mio dio! Veramente troppo, troppo forte che... No, non si attacca mentre sto caricando un attacco. Forza, vedi? Fatti sotto, boh, ai! Yeah! Ah Nuovo pizza No, non è vero. Alta pizza. Ok, e questa è l'ultima carta di pizza che otterremo. No, è vero. Sì, è vero. Ah, non abbiamo ottenuto 3. No, intendo il 3, il massimo Ok ah. quindi ora torniamo in tutti indietro Fine Fine al livello Fine al livello tsun tsun tsun tsun tsun tsun. Non sta lì Wow Ok andiamo avanti mm. Ok no, no, no. Ah oh. no è noioso Non è vero. Devi sempre no no cosa mi dà fastidio no che devi aspettare prima di poter cadere dal no no muro. non lo no no no no no no no no no ah ah! Quando lo fa senza è eh, quello. Oh. Ah comunque questi sono Frozen piragno. Ah sul serio? No, oh. il tempo giusto. Vendetta! Series the great Luigi Oh! Oh no, un nemico, Farfa B! farfalla più ape aplese. In Ehi! <ride> I'm <il> your principe azzurro! <ride> Sei <senso> di... mi <ride> Principe verde! Ora fai un salto, gran, un super salto e quindi li potevi atterrare no, al No, non rosso. si può. non tardare, dolce principe. Albert! Oh, mi serio un muscolo dal baffo! Torvo si presenta al mio cospetto. Non sarà trattarmi con confidenza! Parla ora, cosa fai? Vai cercando qui. Sei venuto fin qui a cercarmi? Fuck! Se mi abbassi, mi a interloquire con un tal villoso apparire. Oh mio Dio, smettila! Sei fastidiosa, io ti odio, basta. Probabilmente è morta poco fa, oh. ma molto, molto, tempo no, fa. No, non lei. è morta. Aspetta un bel principe, intesi, che si considera solo oh, principe. principe. Oh ma aspetta un attimo. Ah, <ride> sostiene di essere il principe che ardo di incontrare. Bella questa, davvero. Bene, procediamo quindi a confermare no, il tuo lign lignacolo. Se sei l'eletto di sicuro non ignori ignora, sussurra. Se indovini allora non potrò ammettere. Ah. E tu non potrò che ammettere che tu sei il preso. Farfabì. Farfà, farfa c'è farfa B. Ah, ti ho smascherato. Io non mi chiamo farfa. Oh no, cosa? Come sei tu? Oh mio Dio. Cambio di batteria. Mi è giunto la conoscenza del mio nome. No, vuol dire che... Mm -hmm. Tendenh. Sì, okay, sono Luigi. Ahimè, qualsciagura, arbuttonare. Il solo pensiero il mio predestinato Non può essere così attempato di sgradevole aspetto. Ehi, hey, tornerò da mia madre. GANG. GANG. GANG. Ah, comunque mettiti il, il germoglio con Luigi. Perché? Boh, è figo Luigi con il germoglio. Eh, no. No, il castro non lo puoi mettere Scusa, prova, rimetti Cosa ti ho detto? Vuoi sì Perché? Ah ok Ce l'hai eh, Luigi Sapiens salta più in alto per informarsi. Non è vero E eh, uh -huh. yeah. eh, ora ci eh, dobbiamo buttare Ci rivediamo alla regina Ah, infine ti presenti brutta creatura villosa con il germoglio in testa. Di sì, ok. Mm, ok. Sono sì, sì. sì, sì. Luigi ce l'hai germoglio. È ovvio. Non sei un principe, un impostore. È stata mia madre a mandarti da me. Parfabi, che muovi! Tutto questo non sarebbe successo se non ti fossi allontanata senza permesso. Presento le tue scuse a questi gentiluomini. Oh, subito. Oh, eh, va no. bene mi spiace, no, però no, non no. ti ha visto così, brutto. Oh, eravamo tutti così in pena per te. Mario, ti prego di accettare il segno della mia del di ecco. Thank you, come again. Yeah! Bella figlia di Dio il Lucifero! Hai ricevuto no, il, il cuore puro rivitalizzato. Ho potere sulla vita e sulla morte. usato il mio potere per riportare in vita questo cuore puro. Easy peso, insomma, non so come ti abbia fatto a trovarlo, ma mostra che il fatto è da Questo parte. con cura. Mmm, sì, ho trovato un bel posticino. pendente A proposito, di fare piacere sapere che il tuo gioco non è davvero finito. Per qualche ignoto motivo sei stato inviato a un nel di giù, quando eri ancora bello vivo. Se lo desideri posso farti tornare tuo mondo. Cosa vuoi fare? Eh, no, mi piace il posto, sai com'è? Certo che torno idiota. idiota. Allora ti mando io, sono un pavone mm. Inferno! Inferno! Inferno! Inferno! Oh, wow! Game over! Boh. Game over, game over, game over, diceva. Sì, sì. Continua! Sì. Vuoi continuare, Sì. No! Oh. No! Ok. Dun-dun-dun-dun-dun-dun! dun, dun, dun, dun, dun. Au! <laughs> Man, that was so nice! Mario, it's not so pizza. Mario, sei vivo! Ma Pitcher Bowser! Mario! Ok, basta. Mario, Questo sto diverso adatti il Game Over. Quando Consiglia ha detto che eri qui ho pensato di venire ad un'occhiata, ma... Oh, sei davvero unico. Consiglia, ma tu sei... Sei, sei sì. appena sì. arrivato! Non sei normale. Sai bene che mio fratello si rialza sempre in piedi, come me del resto. Eh, L'ho salvato tre volte in Luigi's Mansion. Ma tu chi saresti? Eh, ma tu chi saresti? Um, tu chi come chi sarei? Il fratello defunto di Mario. Sono <ride> uno zombie. Le presentazioni ad un andiamo tutte a casa mia. No, io non vengo, sono un po' <ride> Luigi! Non posso venire con voi. C'è anche Manolo. <ride> Ma è bello che c'è ancora il, il giormoglio! Certo, tu. resta sempre. Ma perché c'è Manolo? Avevamo bombo quando siamo morti. Fa niente. Avete fatto così comunque? Salve, ah, ok. io sono Luigi. Ehi, hey, sono Luigi, sono il fratello. Il fratellino mio di Mario. Piacere mio. Non ci siamo già incontrati. Mm, forse. Eh, no, non mi pare proprio, ma... Una... Salve io sono Mario. Come del matrimonio, se così. Salve io sono Mario. Un momento. Che tu sia... <ride> che tu sia al portale. Auro non lo so, Guarda ma è per così un errore. Paragrafo interessante. No, io sono inutile. Il paragrafo interessante è lui proprio è così. Se tu vuoi, puro, avvicinerà due uomini. Oh no! <ride> sono è strano sta cosa. Troppo strano. Quando tornerà la luce, la sua brillantezza indicherà per via la via per il quartiere. Sì, come comodo ti consiglia questa tizia, in verde potrebbe essere il quartiere. Mario, non ho mai smesso di credere che saresti tornato. Ma la principessa pizza è Bowser. Salve, io sono Mario Ti abbiamo lasciato morire Bene, sei riuscita a tornare, anche lui ce la faranno Ora pensiamo a trovare la colonna del cuore e inserire cuore qui! Sì! No, lo faremo nella prossima parte Perché sto video dura per... già abbastanza, vero? Sì. Un'ora Va bene, quindi niente, ci vediamo alla prossima parte di Paper Mario Sticker Star Quindi ci vediamo alla prossima con Luigi Sapiens o Floro Luigi Guarda. Addio!